Maria Pia Pizzolante, a cui invece devo chiedere un rigoroso rispetto dei tempi per non sforare l'intervento più importante della mattinata, che è ovviamente il pranzo. Allora intanto grazie dell'invito e della possibilità di parlare di uno strumento per me fondamentale, importantissimo e soprattutto di uno strumento urgente perché io sento proprio il bisogno di dire innanzitutto che per me in questo momento e lo diciamo già da un anno fa il reddito minimo garantito è la priorità per una serie di questioni. Noi abbiamo iniziato a fare la campagna, ehm, la raccolta di firme intorno ad una proposta di legge di iniziativa popolare di cui brevemente poi vi parlerò, più o meno nel giugno dell'anno scorso, ossia quando si era appena chiuso il dibattito che aveva visto intorno alla riforma Fornero, ehm, la concentrazione del centro-sinistra intorno al problema dell'articolo 18 sì, articolo 18 no. Ora, io faccio parte di una generazione e dopo di me ce ne sono già tante altre che invece sente sulla propria pelle vivo il problema non solo del fatto che quell'ascensore sociale noi non l'abbiamo nemmeno visto, cioè per noi era, ed è purtroppo ehm, il mondo in cui tutti i laurei, in cui ci immaginiamo no, quelle sedute di laurea con tutti i parenti che si spostano dal resto d'Italia per venirci ad applaudire e dal giorno dopo ti ritrovi in un baratro senza fondo da cui non sai assolutamente come uscirne. Da cui non sai assolutamente come uscirne e soprattutto se a sostenerti non hai alle spalle l'unico welfare o l'unica forma di welfare che ormai non regge più ma è stata quella che ha retto fino ad oggi che era il welfare della famiglia di provenienza tale per cui se io appunto ho, ho come si diceva in un adagio di quella sinistra che si concentra solo attorno all'articolo 18 no? e, anche l'operaio vuole il figlio dottore bene per me invece l'importante oggi è ribaltare quel paradigma anche per mettere al centro le persone e per dire che invece anche la figlia e uso volutamente il genere femminile anche la figlia di quell'operaio vuole poter diventare dottoressa, archeologa, grafica una serie di mestieri di cui come al solito e purtroppo se ne parla troppo poco o non se ne parla, soprattutto non ne parla il centrosinistra a cui noi chiediamo ogni giorno invece di dare delle risposte appunto a queste generazioni su cui si deve per forza di cose fondare il futuro di questo paese e allora visto che sono queste generazioni e visto che... Sono poi le generazioni più formate e anche con più voglia di rischiare con la vita, perché anche questa è una parola importante in una fase depressiva come quella che stiamo vivendo. Abbiamo il bisogno e la necessità di dare alle persone la possibilità di autodeterminarsi, perché il, la voglia di giocarsela quella partita con la vita vi assicuro che c'è in tutti noi e in questo non c'è bisogno di fare percentuali e statistiche, perché io chiederei a qualsiasi ragazzo di 20 anni, di 30 anni, di 18 anni, quindi anni se non ha voglia di rischiare tutto per migliorare la propria condizione di vita e quel ragazzo risponderà sì allora proprio perché quel ragazzo risponderà sì io voglio parlare di uno strumento che per me oggi libera quel ragazzo libera quelle persone perché poi non è che uno strumento che eh, verrebbe erogato solo in favore dei giovani verrebbe erogato ad una platea di ehm, disoccupati inoccupati precariamente occupati con una soglia di reddito annuo eh, inferiore alle 7.200 euro. Ora, quella persona liberata dal ricatto quotidiano che viviamo, e penso che quando dico ricatto capiamo tutti che vuol dire, cioè a noi il lavoro non ci viene concesso come un diritto, ma come un favore per questo uso concesso, e non, non può esistere in un paese in cui tra l'altro l'evasione fiscale è un problema che deriva anche da questo, no? l'evasione fiscale come tutto ciò che, intorno, che ruota intorno a un'economia sommersa di cui non si parla e questo governo non ha parlato nemmeno di questo ancora purtroppo le mafie allora se, se dobbiamo parlare di rimettere in modo un'economia non si può non ripartire a dalle persone b dal nominare questi fenomeni che oggi attanagliano le nostre vite e quando noi sentiamo di essere sottoposti al ricatto possiamo resistere una due volte ma la terza vi assicuro soprattutto se abbiamo deciso di mettere a mondo un figlio, forse ci pieghiamo a quel ricatto, forse lo accettiamo quel contratto e forse diventiamo schiavi di qualcuno. Allora per me l'urgenza oggi è liberare le persone per non farle sentire sotto quel ricatto e vedrete come riparte l'economia e vedrete come riparte anche la voglia di far crescere questo paese perché le idee ci sono, le competenze ci sono e la voglia di metterle in atto è tanta. Allora il reddito minimo garantito è uno spillo in questo è uno strumento che c'è in tutta Europa, tranne Italia e Grecia, guarda caso. È uno strumento che una risoluzione del Parlamento europeo ehm, consiglierebbe, perché più di quello non può fare, a tutti gli Stati membri, proprio per ridare dignità alla persona. È uno strumento che è libera dal ricatto, è uno strumento che rimette in moto un meccanismo di partecipazione. E allora, visto che siamo in una assise politica in cui è giusto anche parlare di questo problema del centrosinistro, dei partiti di quello che sarà il futuro di questo paese è giusto anche iniziare a pensare a quanto fondamentale sarebbe liberare le persone e concedergli la possibilità di scegliere di partecipare alla vita pubblica proprio perché liberi da quel ricatto proprio perché liberi anche dai ricatti che ci sottopongono ogni giorno tra tempi di vita e tempi di lavoro perché guardate i precari. Per esempio, hanno l'unica, l'unica, il grande peso di non avere tempo, cioè di non avere tempi di vita perché noi lavoriamo anche 12, 14... 18 ore al giorno, spesso non venendo retribuiti per quel lavoro e soprattutto perché quando noi torniamo a casa dobbiamo rimetterci davanti a un computer e mandare 200 curriculum a cui non risponderà nessuno più che magari partecipare a un evento bello come questo e dire qual è la nostra idea della sinistra. Allora la mia idea della sinistra è la mia e l'augurio che faccio a tutti voi, a tutti noi, è quello di riuscire a liberare le persone perché io voglio che si rompano gli steccati, che la partecipazione aumenti a dismisura perché altro che 3 milioni di partecipanti alle primarie di cui oggi molti sono delusi noi vogliamo allargarlo questo fronte, recuperare tutti quelli che magari si sono sfogati in un altro modo oppure hanno dato un voto ad un titolo, uno slogan che è il Movimento 5 Stelle ha saputo portare avanti molto bene, il centrosinistra e il reddito minimo garantito non l'ha quasi mai nominato e stiamo parlando di uno strumento che ci rimette al passo con l'Europa. Allora, il Movimento 5 Stelle dice reddito di cittadinanza, tra l'altro usando uno, uno strumento totalmente privo di senso perché poi la proposta non c'è, e reddito di cittadinanza vuol dire un'altra cosa, per questo io parlo di reddito minimo garantito. Perché la nostra proposta, cioè quella del reddito minimo garantito, è innanzitutto non per tutte e tutti indistintamente, ma tutte e tutti coloro che hanno una soglia e quindi determinati parametri, ha anche la clausola che tu ti devi iscrivere a un centro per l'impiego per accedere al reddito minimo garantito e questo vuol dire che comunque da tutta quella platea di invisibili di cui oggi stiamo parlando che siamo noi, che sono i NIT, che sono tutti quei lavoratori che perdono un lavoro e non lo ritrovano più forse si riesce a recuperare qualcosa, forse si riesce, e questo è già successo laddove ci sono stati esperimenti simili come nella regione Lazio è un'arma micidiale contro il lavoro nero, allora perché non dare avvio a un'ipotesi di cambiamento possibile, reale, concreta e urgente che è quella di dare uno strumento per la liberazione delle persone da tutti questi ricatti, per la riattivazione delle persone e anche dei consumi perché ovviamente quelle sono persone che che comunque spendono e allora perché non dire una parola chiara per una volta qual è la prima misura che vorremmo da questo governo o da qualsiasi governo o da qualsiasi centrosinistra che si candida a governare questo paese, il reddito minimo garantito, perché pensiamo che il momento sia adesso che noi non possiamo più aspettare e che non possiamo più aspettare nemmeno i proclami ah, sulla piena occupazione nel momento in cui i dati ci confermano che andiamo sempre più in un'altra direzione allora intanto da terci reddito vedrete come saremo in grado di crearla noi la nuova occupazione B perché pensiamo che un, una, una cosa di quelle che mh, a un modi spot ha detto il governo Letta e Letta nel discorso inaugurale è che il, il reddito non può essere quello legato alle famiglie bisognose perché in quel caso stiamo parlando di social card ed è un'altra cosa io spesso voglio liberare le persone anche dalle famiglie dalle quali provengono ok? e lo dico e questo sì a maggior ragione anche in quanto donna le persone vanno liberate perché i ricatti non sono, sono quelli economici ma sono anche quelli che riguardano le nostre vite private, il rapporto tra sessi, generi, omosessualità e diritti che oggi ci vengono sempre più scippati. Allora è il momento di dire che i diritti non sono una torta, che non bisogna eh, tagliare delle fette a quelli più grandi di noi per darli a noi o viceversa tagliare agli imprenditori per dare agli operai, sono discorsi privi di senso. I diritti sono interi, vanno dati alle persone e i diritti sono il primo modo per far ripartire un'economia e una società. Allora, ridiamo diritti innanzitutto perché il diritto non è mai un costo, ma anzi il costo sociale, quello che stiamo pagando oggi per quello che è stato fatto negli ultimi vent'anni, mi fa sì a me, giovane, più o meno ora, però in quanto tale essere completamente arrabbiata, sfiduciata, aver perso le speranze, se non mi viene data una nuova speranza. E allora oggi per me la nuova speranza è l'investimento sulle persone singole, non più famiglie, non più cooptazioni, non più figli di... piuttosto che di, di qualcos'altro. Allora, reddito minimo garantito perché abbiamo bisogno di ricostruire una sinistra che sappia parlare con le persone, soprattutto con le giovani generazioni. Bravissima, e sei stata nei tempi, poi questa cosa del valorizzare i single per noi zitelli è fantastica.